Il libro di cui parliamo oggi è anche l'usignolo, vita di città, di bosco e di campagna, di Niccolò Reverdini. Reverdini è una figura interessante, quasi unica forse nel nostro panorama culturale. È nato a Milano, ha studiato letteratura a Pavia e oltre che scrittore è anche coltivatore, eh, in particolar modo eh, conduce la Cascina Forestina nel, nel basso milanese, che è una delle eh, più importanti in Italia e in Europa per l'agricoltura biologica, ha ricevuto anche numerosi eh, riconoscimenti. Eh, Reverdini, dicevo, è, eh, nasce come studioso, studioso di, di letteratura, in particolar modo delle opere di Carlo Dossi. Carodossi di cui Reverdini è il pronipote. Eh, e la letteratura e la natura confluiscono insieme in, in questo libro, che è un affascinante saggio narrativo costruito affiancando al ritmo delle stagioni, delle coltivazioni, eh, della vita degli animali il ritmo dell'esistenza dell stessa, della storia personale del suo autore che torna nei, a distanza di anni nei luoghi in cui il suo contatto con la natura è, eh, è nato, eh, in particolar modo in un bosco, in un bosco umido tra, tra Milano, collocato grossomodo tra Milano e il Ticino affacciato eh, sul Monte Rosa e la natura e il paesaggio di, di questo luogo è il punto di partenza di un attraversamento nel tempo, nel tempo personale, vi dicevo, e anche nel tempo della, della natura, e i protagonisti, più ancora forse, che lo stesso autore e narratore, sono gli alberi, le piante, gli animali, eh, le cascine, le coltivazioni, che ci vengono raccontate eh, non in maniera settica né, né tantomeno esclusivamente tecnica, ma con eh, frequenti riferimenti alla letteratura, ai poeti, agli autori che in quella natura hanno eh, vissuto, che, hanno, che, o, che ne sono stati ispirati e anche con una bella lingua aperta non solo al letterario ma anche al, al dialetto. Un incontro tra la vita umana, la natura e anche l'etica, l'etica del paesaggio, conservare quel paesaggio, mantenerlo non come una cartolina ma come qualcosa di vitale e produttivo è anche un dovere oltre che un piacere.